Cincolare. Mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, la muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi